La nostra paura più profonda non è quella di essere inadeguati, la nostra paura è di essere potenti oltre ogni misura, e la nostra luce non la nostra oscurità a spaventarci. Ci domandiamo e chi mai sono io per essere brillante, pieno di talento, fantastico? A pensarci bene chi sei per non essere tutto questo? Sei una creatura di Dio? Il tuo mantenerti da un profilo basso non serve al mondo. Non c'è niente di illuminato nello sminuirsi, nel far sentire sicure le persone attorno a te. Siamo tutti fatti per risplendere, come fanno i bambini. Siamo nati tutti per rendere manifesta la gloria di Dio che è in noi. Non c'è soltanto in alcuni di noi, è in ognuno di noi. Ogni volta che facciamo risplendere la nostra luce interiore, Diamo inconsciamente la possibilità agli altri di fare lo stesso. Quando ci liberiamo delle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. Marianne Williamson